come destra che ha fatto che porti, che porti, che bordì, che porti no, no, porco okay, dio! rispondi, tutto bene? Ma la puttana della madonna! Quella troia zoccola! porco dio! Porco dio! Porco madonna, porco dio! Porco dio! Porca madonna! ПОРКУНЇЮЩЕЙ!